Zombie Apocalypse, buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video eh, vlog parra che che riccio. Come state? Spero bene. Eh, dunque, sono ancora un po' con l'anno stopato, ma non molto. Ho dormito piuttosto bene ieri sera. e eh, eh, niente. Eh, tra poco lavo i piatti e sistemo il mio letto ok anzi prima sistemo il mio letto se faccio un tempo a lavare cioè a fare il letto e poi lavo i piatti non sono pochi ma vabbè ve ne sono un po ok dai ci vediamo dopo ok just a phase now i understand i learned if first stand you thought it would last forever Become oh, oh. so I surrender cause I couldn't see things getting better no. in the afternoon, in the afternoon. Do what I could do now, you're in my despair but after some time i realized And the moon started to become blue Yours, you are mine, but it's to say allora adesso vado a buttare questi due prodotti, ossia. Questo qui Questo E quest'altro E sono a posto Dunque, aspettate un secondo Qui Allora, eccomi Allora, cambia di programma I piatti li lavo dopo pranzo Perché altrimenti non esco più Sono pochi, ma preferisco lavarli dopo pranzo Perché, raga sono un po' stanchina non so perché oh, vabbè. aspettate abbasso un po' la tele che è meglio come state voi spero bene allora è già da un bel po' che non vi ho detto di mettere un bel like in anticipo anche dopo alla fine del video ma eh, almeno sopportatemi per favore con un bel like ma un like veramente sincero non che voi non siete sinceri però Stento a vedere i like Non so perché Non riesco a vedere i vostri like Ne vedo pochi ma non capisco il perché boh. Ditemelo voi perché Non vedo tutti questi like Che vorrei vedere boh. Vabbè non importa dai E niente eh, Io adesso Vi saluto E ci vediamo A un prossimo video Scusate il fazzoletto, vabbè. Niente, ciao, a presto, un bacio.